Megan Fox non ha eguali, i suoi segreti per avere un corpo da star. Come si fa ad avere un corpo sempre perfetto e a diventare il simbolo della bellezza senza età? Megan Fox potrebbe avere tanto da dire, a soli 31 anni è già un'icona della tipica bellezza americana. Capelli neri, pelle chiare e occhi di ghiaccio, l'attrice di Ope e Faite e di Transformers ha già un posto assicurato nell'Olimpo dei divi di Hollywood. In molte donne però si chiedono se il suo look impeccabile sia frutto della genetica o se ci sia altro, la star d'altronde non ha mai tenuto nascosta la sua vita privata e tanto meno i segreti per avere un corpo da star sempre in forma. Ecco che cosa insegna Megan Fox per vivere bene ed essere sempre toniche. La dieta dei 5 fattori. Per essere sempre in forma, Megan Fox ha dichiarato di seguire la dieta dei Cinque fattori, ideata dal personal trainer Arley Pasternak. La dieta consiste in uno specifico regime alimentare da seguire per 5 settimane in cui si devono svolgere 5 piccoli pasti ogni giorno. Si deve quindi mangiare con frequenza, in particolare è importante non saltare la prima colazione, ma con razioni più piccole. Si devono prediligere le proteine, le carni magre, le fibre, i carboidrati complessi e i grassi saturi, mentre sono da evitare le bibite zuccherate. La Fox ha ad esempio magia come snack di metà mattina alcune mandorle, che hanno proprietà benefiche per l'organismo e mantengono in salute il cuore, le arterie, le ossa e combattono l'anemia. Per colazione invece la star mangia spesso un albume d'uovo che è privo di grassi e di colesterolo, fornendo il giusto apporto di proteine all'organismo. Oltre a questo, la splendida attrice è anche un amante dei frullati che consuma con grande frequenza per depurarsi, mentre ogni tanto si concede un pranzo o una cena giapponese, con piatti leggeri e gustosi come il sashimi di salmone, gli edamame e la zuppa di miso. La sua fonte principale di carboidrati sono la frutta e i vegetali, mentre evita di mangiare il cosiddetto young food. La dieta dei cinque fattori inoltre prevede un giorno libero, in cui è possibile mangiare ciò che si vuole. Lo stile di vita di Megan Fox. Megan Fox non segue solo la dieta per mantenersi così in forma, ma pratica anche tanta attività fisica. Dopo i 5 fattori per l'alimentazione, la star segue i 5 giorni di allenamento non stop. Il suo programma infatti prevede che si alleni per 5 giorni a settimana, sottoponendosi a 5 esercizi, ciascuno della durata di 5 minuti. In questo modo si riescono a bruciare grassi in eccesso e si ottiene un corpo perfetto che farebbe invidia a chiunque. In sintesi l'attrice fa molti esercizi che prevedono attività cardio, in modo da essere sempre tonica e snella, senza eccedere con la massa muscolare. Insieme a lei. Anche altre star dello spettacolo hanno seguito i consigli del trainer Pasternak, tra cui Miley Cyrus, Lady Gaga, Jessica Simpson, Ale Berry e Cetrojan. L'allenatore infatti è diventato famoso per essere il personal trainer dei divi di Hollywood che vogliono mantenere sempre un fisico perfetto.